Allora, questa scelta dell'Alde vi ha colto un po' preparati o è stata una cosa che avete cioè, studiato in questi mesi? Ah, eh, innanzitutto registriamo il dato che si sono espressi eh, quasi 40.000 iscritti, abbiamo un 78,5% di persone che hanno votato e hanno espresso, quindi hanno avuto la possibilità innanzitutto di eh, scegliere eh, su tre opzioni. Quindi eh, questo è un primo dato che registriamo e che accogliamo con grande, eh, con grande gioia. Eh, siamo a metà mandato, di conseguenza eh, è nell'aria un po' la ridiscussione su titolarità nelle commissioni cariche istituzionali eh, e anche la stessa appartenenza al gruppo. Senta però c'è il malumore tra una parte dei parlamentari e anche eh, nella base. No, di fatto non c'è alcun malumore, ecco, ci sono Penso alcuni More deputati nazionali, ma a volte ci sono dei deputati in questo caso nazionali che si esprimono senza conoscere bene il funzionamento anche del Parlamento europeo, purtroppo eh, questo è la, la, il dato di fatto, ecco, confondono gruppo dei non iscritti con gruppo misto, eh, ecco, anche il meglio sole che l'ha accompagnati, noi abbiamo chiarito tante volte che cosa implichi eh, il confluire nei non iscritti eh, che equivale praticamente a paralizzare la nostra attività e a non poter più portare avanti invece alcun tipo di iniziativa che possa essere un minimo incisiva. Siamo entrati con l'idea di eh, portare eh, l'Europa in Italia e dunque eh, se vogliamo mantenere fede a quanto abbiamo detto durante la campagna elettorale dobbiamo avere una posizione all'interno del Parlamento che ci permetta di eh, rafforzare le nostre battaglie e continuare a portarle avanti con credibilità e con determinazione. Il, il gruppo, gruppo dell'Alde dell rappresenta esattamente l'opposto di ciò che eh, avete proposto in campagna elettorale con i sette punti eh, famosi, tanto è vero che lo stesso Verostad aveva detto eh, accettare il Movimento 5 Stelle nel 2014 i loro sette punti significherebbe distruggere l'Unione Europea. Beh Guardi, non, non è esattamente vero, anche nell'Alde ci sono tante sensibilità diverse, ad esempio io con altri membri de, de, del Movimento 5 Stelle facciamo parte all'interno di, un, eh, all di de, de, de, de questo Parlamento di un gruppo che si chiama Freedom of Choice, del quale fanno parte anche alcuni membri dell'Alde il quale gruppo è focalizzato proprio sulla possibilità di inserire all'interno dei trattati europei un opt-out per quanto riguarda l'appartenenza all'interno del dell'Eurozona, quindi ci sono delle sensibilità diverse, ci sono degli interlocutori con i quali abbiamo lavorato molto bene anche se il tema ad esempio delle sanzioni alla Russia, contro la Russia, alcuni deputati dell'Alde sono a favore, altri invece eh, con i quali abbiamo già collaborato si schierano contro e vorrebbero una revoca come sappiamo i gruppi al Parlamento Europeo sono dei contenitori abbastanza vari e sono dei contenitori che spesso hanno al loro interno ovvia, come è ovvio che sia, essendo tanti paesi e tante delegazioni, degli aspetti e delle posizioni che possono essere quindi anche divergenti, noi continueremo a lavorare senza mai tradire in alcun modo quelli che sono state le nostre battaglie finora, come ad esempio quella sul TTIP, ma parlo anche insomma, della critica dal punto di vista eh, de delle materie economiche e monetarie. Noi siamo qui per dare una nostra proposta europea forte, non vogliamo assolutamente che venga meno la nostra identità che sarà invece preservata, visto che ci sarà un, il famoso, eh, un, questo famoso DDM, insomma, questo gruppo, eh, di questo movimento per la democrazia diretta che è uno dei nostri cavalli di battaglia e che speriamo possa aggregare anche altre legazioni altri nomi soggetti all'interno cioè, dell'euroquale. C'è una questione di posti fondamentalmente, mi no. sta dicendo, io confermo tutto quello che i nostri sette punti, il referendum sull'euro, l'opposizione al TTIP, le, le, le, le, le politiche protezioniste, il no all'olio tunisino, eccetera eccetera, però però entriamo dentro perché come ci ha detto il suo collega poco fa ci sono i posti di vicepresidente del Parlamento Europeo no, no, no, no, delle no, no assolutamente questo. no, non, non, non, non ha proprio detto questo la mia collega è una questione di prospettive, lei deve capire che il Brexit il voto sul referendum del Brexit è stato un cambiamento sostanziale delle circostanze l'IFTD, c'è cioè l'altra principale delegazione di cui ne faceva parte che ormai è focalizzata esclusivamente sul negoziato per l'uscita quindi è una prospettiva di andare via dall'Unione Europea uscire fuori da questo consesso per dedicarsi a una politica prettamente nazionale fondata su relazioni bilaterali. Il Movimento 5 Stelle, lo ribadisco, non ha mai detto di voler uscire dall'Unione Europea. Paragio ha già detto che siete stati dalla parte dell'establishment. Ma è una sua opinione, noi la rispettiamo ma non è assolutamente così e, la, e quello che noi voteremo anche nel corso dei prossimi anni e nel corso dei prossimi mesi di lavoro parlerà secondo me in modo eloquente per quella che riguarda la coerenza del Movimento 5 Stelle. È vero tutti per la... del, del gruppo passeranno all'Alde? Queste insomma queste specie di polemiche non ci interessano. Io penso che chiunque sia del non Movimento 5 Stelle. Penso, e, che chiunque, stati penso, che chiunque, penso che chiunque sia del Movimento 5 Stelle deve prendere atto che è stata una votazione democratica, la quale con una larghissima maggioranza si è espressa al 78% per muoverci di gruppo. Tutto qui, quindi se uno chiede nella democrazia diretta e vuole rispettare appunto i suoi risultati non ha secondo me alcuna ragione per poter andare a contestare quello che è stato espresso dalla nostra base. lo deve soprattutto rispettare, altrimenti viene meno anche lo stesso concetto di portavoce. Adesso per la presidenza voterete per Ostat, cade la candidatura di Pedicini? Sono tutte cose che discuteremo insomma, con il nostro gruppo all'interno delle sedi opportune. siamo appena entrati, dateci tempo insomma, se... di poterci regolare. E se l'Alde dire no perché ora manca la... Del, prima dell'ufficio di presidenza e poi del gruppo dell'Aldefra oggi e domani. Ci sono, state delle, ci sono state delle trattative, quindi penso proprio che insomma, ci siano garanzie da entrambe le parti, c'è stato un voto democratico, quindi siamo molto sereni, siamo molto tranquilli e ci conformeremo a tutte le decisioni che verranno prese nelle sedi opportune. Avete a conoscenza di questo documento, avete partecipato alla sua elaborazione, eh, pensate che possa essere effettivamente la base di un, di un accordo più forte rispetto a quello che avevate con l'UPIF, con i liberali, nonostante le cose che comunque ci sono per tutti. Guardi, noi eh, registriamo due dati. Il primo è relativo ai voti, che non svela alcun tipo di segreto, nel senso che se si guardano le votazioni effettuate ad oggi ci si rende conto di come con l'FDD eh, ci sia stata una convergenza di voti nel 20% dei casi con l'Alde eh, in circa il 60% dei casi. Per cui eh, questo ci dà fiducia rispetto al fatto che se con l'FDD si sono portati avanti alcune battaglie in comune e con eh, altre si erano un po' agli antipodi, o comunque eh, c'era divergenza di voti, vedute su altre tematiche, con l'Aude magari riusciremo ad avere eh, più eh, tematiche in comune, quantomeno a giudicare no, dei voti e eh, quindi si riusciranno a portare avanti le nostre battaglie con maggiore forza. Mi viene da pensare all'immigrazione, alla tutela dei diritti fondamentali, all'ambiente, eh, all'energia e, e via dicendo. Quindi, su questo immagino che eh, ci sarà una maggiore eh, convergenza e anche si rafforzeranno ripeto, le, le posizioni già espresse ad oggi in seno al Parlamento europeo. Eh, per quanto riguarda il documento, ecco, noi eh, abbiamo eh, una condizione imprescindibile per l'adesione a qualsiasi gruppo, la nostra libertà di voto, la nostra autonomia. Non possiamo eh, essere sottoposti a un diktat che arriva da eh, un Presidente di un gruppo eh, del Parlamento europeo perché noi dobbiamo rispondere sempre ai nostri cittadini, eh, così come abbiamo fatto ieri ed oggi indicendo una votazione online è il nostro modus operandi è ciò che facciamo sempre, per cui noi eh, dobbiamo sempre avere libertà di voto e libertà eh, di posizione. Questo è stato messo in chiaro nelle trattative con l'Alde e dunque è ciò che ci dà la maggiore serenità e la maggiore eh, sicurezza per poter portare avanti le nostre, le nostre battaglie. Senta comunque l'inversione a U rispetto all'inizio c'è stata perché da un partito euroscettico al partito che è stato di Monti. Lo deve spiegare però anche ai suoi elettori, perché è vero che nel blog hanno votato in 40.000, però gli elettori reali sono molti di più no? rispetto a quelli che... Votano sul blog? Ah, guardi, ehm, torno a dire: noi eh, la nostra posizione rispetto eh, all'Europa e rispetto a tutte le tematiche non l'abbiamo mai cambiata né la cambieremo in futuro. La nostra posizione continua a rimanere la stessa rispetto a tutte le politiche europee. Questo sia che si faccia parte delle FDD, sia che si faccia parte dell'Alde o di qualsiasi altro eh, gruppo parlamentare. Eh, noi manteniamo coerenza con quanto detto finora. Per cui, eh, se nell'Alde ci saranno dei punti eh, su cui non si converga, L'esempio classico è il TTIP, noi ci siamo sempre schierati contro e loro invece a favore noi continueremo a schierarci contro questo trattato di libero scambio con gli Stati Uniti, per cui eh, non è che è una svolta nei confronti dell'Unione Europea, eh, eh, si continua a mantenere eh, la stessa posizione su tutte le tematiche in piena autonomia, come ho detto poco. Ma scusi, ma allora perché Zanni a fronte non la pensano così? Ma eh, guardi, non lo so, magari chiedetelo a loro anziché ma chiederlo a me. È possibile che non vi seguano? Ma guardi, io non penso, perché non è che devono seguire eh, noi parlamentari europei, devono seguire un voto che è stato espresso dagli iscritti. Se rispettano la democrazia diretta e credono nei principi del movimento, nel momento in cui si rimette agli iscritti una votazione e una decisione, poi alla fine si rispetta quella.